Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Ciao, io sono Emanuele e si pronuncia tutto per intero. Con questo video vi spiegheremo alcuni accorgimenti che abbiamo imparato riguardo alla luce nella fotografia e nella videografia. Non abbiamo la pretesa di farvi diventare dei fotografi, ma solo di condividere con voi alcune cose che per noi sono state utili. Il fenomeno della vista sia per le fotocamere che per i nostri occhi, avviene in presenza di luce. Più questa luce è forte e diffusa, più ci vedremo tutti quanti bene. Anch'io? Sì. Ok. Quando la luce diminuisce, occorre scendere a compromessi, per cui le immagini e i video registrati rischiano più facilmente di avere l'immagine granulosa. Questo avviene perché è necessario impostare il sensore ad una sensibilità elevata che produce l'effetto che potete vedere. Avere l'immagine mossa. Questo avviene perché, per far arrivare più luce al sensore o alla pellicola, si lascia sposta l'immagine per molto tempo e questa può nel mentre spostarsi per cui si ottiene una sfocatura di movimento. Avere poca profondità di campo della messa a fuoco. Nelle macchine fotografiche c'è un diaframma, che è più o meno come la pupilla dell'occhio umano. Più questo si apre, più entra luce, ma più aumenteranno i difetti visivi dovuti alla troppa o troppa poca distanza dal punto di messa a fuoco. In condizioni di bassa luminosità, un fotografo sarà portato a scendere a compromessi con questi tre elementi. Parliamo anche di luce omogenea. Se ci trovassimo di fronte infatti ad una luce forte e diretta, le ombre risulterebbero dure e fastidiose. Si rischierebbe anche di perdere i dettagli in ombra o di bruciare le parti troppo illuminate. Solitamente, invece, con una luce più indiretta, si possono avere ombre più dolci che rendono più armoniosa l'immagine del soggetto. Luce omogenea vuol dire anche bilanciare il soggetto con il paesaggio. Il soggetto e lo sfondo devono avere, infatti, la stessa luce se vogliamo far apparire bene entrambi. Per questo, in alcuni casi, può servire a essere attrezzati con luci artificiali o pannelli riflettenti. Con luce naturale, alcune situazioni che ho trovato molto interessanti sono le seguenti. Il cielo nuvoloso, la nebbia, le finestre da cui non entra il sole diretto. E gli spazi all'aperto che si trovano all'ombra, come i portici o le tettoie. Un'altra situazione molto interessante di luce diffusa può essere quella data dall'ombra degli alberi, che offrono fra l'altro interessanti effetti artistici. Se avete altri suggerimenti o domande, scrivetele nei commenti, che io sono curioso di sapere cosa avete da dirmi. Noi vi ringraziamo per averci seguito in questo video. Ringrazio. Grazie, grazie. Se volete vedere altri miei video, dovete registrarvi al canale. Registratevi al canale dove, dove prima c'era qui Denis, ora non c'è più, dove sta Denis? Senza essere Denis.